Buonasera amici e benvenuti. Questa sera siamo a questa gara test ufficiale del primo campionato Raceroom Rebale in Catania per Sim Drivers. Questa sera presentiamo un format un po' nuovo per quanto riguarda Sim Drivers, perché siamo su Raceroom. Questo titolo eh, che insomma ci ha fatto sbavare un pochettino, devo dire, a noi del gruppo ehm, di Sim Drivers, porteranno punti soltanto i due piloti per la squadra in pratica il singolo punteggio del, del pilota non basterà caro mio Luca capito? quindi eh, molto interessante mancano 26 secondi si sentono già rombare i motori caro Luca attenzione come diciamo sempre al separaforo spento scatenati l'inferno l'inferno e tutti i piedi sul divano l'abbiamo aspettato praticamente un mese dall'organizzazione un grazie un abbraccio affettuosissimo al mio carissimo amico fratello amico Andrea Balocchi che organizza insieme a me Mancano tre secondi al via di questo campionato c è, c è. Belli. Partiti Oh si gira già subito Qualcuno che non riesca a vedere chi è, non importa Siamo su Samuele Cavagnino in sesta posizione all'inseguimento di eh, Michele Soncini Non può aprire subito il DRS, non è ancora attivo, non credo infatti ci vogliono uno o due giri Vediamo se porta l'attacco. si fa vedere ma Michele Soncini resiste per la quinta posizione Attenzione qui, lotta serratissima tra i due Mamma mia che sta succedendo in questa prima gara Mentre Perrone all'attacco, mamma mia Perrone è agguerritissimo, a 59 millesimi di secondo in questo momento su Le Grottaglie, Lotta sono 1 secondo e 23 in questo momento mentre Garufi all'interno eh, su Perrone eh, che va a prendersi la sesta posizione inseguitissimo a sua volta da Michele Soncini Mamma mia, Perrone comunque sta guidando veramente molto bene in settima posizione, porta punti a casa Comunque grande spettacolo, eh, queste macchine sono bellissime da vedersi Ripeto, i piloti sono ingarellati come dei disperati in pista e non si risparmia minimamente di curarsi uno con l'altro. Già Nelle prove, mentre Napolitano all'attacco di Rosario Alberio, lo vediamo dall'interno addirittura il sorpasso, vediamo se risponde Alberio, un po' largo e esce un po', peccato. Intanto attenzione Poli, con il DRS è veramente molto vicino, attaccatissimo, si va a vedere all'esterno? Intelligentemente Pane Bianco gli lascia all'esterno, va a chiudere, incrocia Poli, vediamo se riesce a riaccelerare, si toccano, attenzione, correzione dei due, mamma mia, bellissima l'azione, mentre io Doriac attenzione all'interno, forse si fa vedere su Bambano, va un po' largo e perde l'attimo in questo momento, mentre attenzione perché Daniele Poli è ancora vicinissimo, attenzione, Pane Bianco si è dovuto mettere da parte, è uscito un pelino fu eh, fuori e quindi di conseguenza... Daniele Poli finalmente si prende la prima posizione, attenzione Napolitano ne approfitta con la doppia scia, sta dietro a Giuseppe Perrone, vediamo se riesce a superarlo, mantiene ancora molto dietro, vediamo se affonda l'attacco in questo momento, si fa vedere all'interno e deve alzare il piede. e Perrone addirittura l'attacco su Milandinovic. Eccolo qua il risultato, Daniele Poli in prima posizione, Pane Bianco che ha fatto il miglior tempo, lo vediamo in Fucsia, poi Fabrizio Ninci terza posizione, Cavagnino. Francesco Di Fiori, Michele Soncini, Carufi, Manmano, Cortese Perrone una macchina fermo ai box eccoli partiti e abbiamo Daniele Vita in prima posizione inseguito seguito da eh, Fabio Napolitano che si va a prendere la prima posizione in questo momento e Daniele Vita riprende la posizione si gira Joran Torriac che l'ha toccato da dietro Napolitano ancora in lotta per la prima posizione in seguito da Pontedera. E Ponte Corvi scusatemi Mamma mia, Daniele Vita subito in lotta insieme a Napolitano che si è preso perentoriamente la prima posizione... Mamma mia ragazzi che partenza straordinaria di Fabio Napolitano Che subito dalla seconda posizione si è preso la prima E si è messo a un secondo e due da Alessandro Pontecorvi che attenzione lui è veramente velocissimo Entra, attenzione, Pontecorvi è veramente vicinissimo all'interno su Fabio Napolitano Vediamogli lo staccatone Ma Napolitano non cede e si tiene la prima posizione Pane bianco ancora stravicinissimo a Pontecorvi Anche lui su Fabio Napolitano Vediamo si allargano tutte e due Zigzag dietro Vediamo Ponte Corvi all'interno, Napolitano insiste ma la prima posizione, vediamo chi è che esce più rapidamente, mamma mia che lotta tra i tre per la prima posizione Pane Bianco a 13 millesimi di secondo e deve scendere Napolitano anche su Pane Bianco, lo stringe bene mamma che azione di Napolitano, incredibile Luca incredibile, bellissima l'azione mm. qui Ponte Corvi sì. salta su tutti per la prima posizione ma torniamo su eh, Fabrizio Nici e Milandinovic Fabrizio Nici si gira, non ci credo non ci credo, Fabrizio Ricci si gira dopo aver passato Milandinovic, azioni concitatissime in questo momento qui, guarda un altro trio Luca, un altro trio che si è formato in questo momento, Mattia Legrottaglia, Daniele Mammano e Giuseppe Perrone a tutti i livelli si stanno sfidando a, a, a tre alla volta e questo ci fa veramente impazzire sia in termini di regia che di commento, io non ho più voce. Devo chiedere un, un paio di corde vocali di ricambio. La cediamo. <ride> è ancora da dietro, è incredibile perché comunque qui Daniele Mammano si deve difendere da Mattiele Grottaglia e, e, e Giuseppe Perrone. De, da Daniele Mammano con l'attacco in questo momento si fa vedere all'interno. Vediamo se lo supera, vediamo se lo porta a fine all'interno con il eh, favore della vittoria, però esce molto bene Perrone, mamma mia che! che azione bellissima di Perroni in difesa e ne approfitta sicuramente Mattia di all'inseguimento di Man mano è veramente molto vicino poi avrà il favore con il DRS e qui stiamo lottando signori per la nona posizione rendiamoci conto, conto che ci sono, veramente lotta a tutti i livelli tutti i livelli veramente mentre Pane Bianco è ancora veramente vicinissimo a Ponte Corvi che non gliela lascia facile questa gara Alessandro sente che può portarla a casa Fabrizio Nici se beh, la prende si sì, gira di mio. nuovo attenzione ed è Michele Soncini che lo rimette dritto e dice oh compa ma dove vai? e con una bottonella lo, lo rimette in carreggiata e tornano a lottare quindi Fabrizio Nici in quinta posizione ricordiamoci che si era girato ed è in, con un sostanziale ritardo rispetto a Samuele Cavagnino Comunque, ripeto, eh, lo spettacolo non manca mai, non manca mai qui. Come organizzazione, come piloti, come commentatore, eh, ti devo fare i miei complimenti sinceri. Ci diamo l'appuntamento a martedì prossimo per l'ultima del campionato FIA eh, GT e poi a venerdì prossimo alle 21 stessa ora, però questa, questa volta ragazzi, signori e signore, si fa si veramente sul serio, sul serio Io rinnovo i miei ringraziamenti a Luca Lazzalato Grazie a te Reballi in Catania per la sponsorizzazione Andrea Barocchi per l'organizzazione Ma soprattutto voi amici, amici telespettatori, telespettatori Io voglio seguire. ringraziare le nostre, il nostro partner femminile partendo da obvio, Patalù obvio. Elena Pasini Elena Bizzotto e la eh, Arianna, mi pare che si chiamasse Antonella. Non la ringrazi? No, no, già la ringraziamo. Ah, va sì, bene, sì. va bene. Io poi Antonella ce l'ho tutti i giorni, dunque va bene, va bene. <ride> Quindi su questo risultato finale da Fabrizio Miceli e Luca Lazzarato, una splendida serata. Grazie mille per averci e seguire. un abbraccio a tutti quanti. Grazie oh. a quale. Buonasera amici e ben ritrovati Questa sera siamo al Saxerin per il campionato DTM Reval in Catania Organizzato da Sim Drivers insieme a me come al solito Io sono Fabrizio, questo penso l'abbiate capito C'è il nostro mitico caro Luca Lazzarato di Motori nella leggenda Partenza, eh, si vede tanto fumo, attenzione qui alla prima Daniele Poli inseguito da Pane Bianco All'interno si gira subito Ninci. attenzione Siamo su sui misculini in quarta posizione eh, Che insegue Alessandro Pontecorvi da vicinissimo Mentre siamo sì. su Ponte Corvi in terza posizione all'attacco all'interno suggestivo la, la visuale della dashboard su, uh, su Gianluigi Cortese Mentre dietro si danno veramente tanto battaglia, sono veramente vicini Lasciamo fare l'autodirector ovviamente per vedere le azioni salienti anche lì davanti Mentre dietro c'è uh, Miscurini che lotta con Napolitano che è in quarta posizione in questo momento Quindi Miscurini ha perso una posizione Oh, ma Miscurini si fa vedere su Napolitano all'interno, stacca, vediamo se Napolitano eh, resiste all'interno All'interno, e eh, lo passa e eh, si va a riprendere la quarta posizione, bella azione, ma attenzione Controattacco di Napolitano all'interno ancora Mamma mia, DRS per Pontecorvi, prende il rischio qui, attenzione Per la terza posizione la lotta su Cortese Mentre eccolo qua Pontecorvi all'attacco con il DRS attivo su Gianluigi Cortese Mamma mia che gara Ci sono state veramente tantissime azioni Tantissimi colpi di scena già all'inizio Attenzione Pontecorvi si va a vedere all'interno ancora Al il favore della traiettoria ce cioè l'ha Cortese Vediamo se lo va a stringere qui Ancora dalla dashboard di Pontecorvi Mentre attenzione perché Garufi ha superato Luca Laudato Andiamolo a vedere che è vicinissimo Qui lottano per la quindicesima posizione la finestra dei, dei box si apre in questo momento vi ricordiamo che c'è il pit stop obbligatorio e c'è una finestra ben precisa al quale i piloti devono assolutamente fermarsi altrimenti eh, la sanzione è veramente pe pesantissima e la squalifica a fine gara quindi devono rispettare questo. C'è Fabrizio Ninci finalmente si fa vedere vicino al suo compagno di squadra vediamo se lo attacca in questo momento ovviamente gli lascia strada perché sa che Fabrizio Ninci ne ha di più e se lo tira dietro sono in undicesima dodicesima posizione non un gran buon punteggio diciamo in questo momento soprattutto per le potenzialità che conosciamo di Fabrizio Ninci assolutamente e qui vi sì. fa il l'unplay è sicuramente Daniele Poli Beh, vediamo se col DRS si va a vedere all'interno ancora per disturbare Fabio Napolitano che in Integerimo riesce comunque a mantenere la sua posizione vediamo se è uscito bene chi esce meglio man mano è incollatissimo non lo vediamo addirittura scollina non lo vediamo adesso col DRS vediamo se attacca qui alla prima curva Napolitano sta a largo, vediamo, e uh, tira lo staccatone, mamma mia ragazzi, staccatone per Napolitano che si mantiene la sua eh, sesta posizione, mamma mia, man mano, aveva tentato, però Napolitano eh, ma, che è staccata, comunque... oh, mamma mia ragazzi. C'è anche Ponte Corvi, che è franco bollato, come dici tu, a Cortese ormai da ben dieci minuti, dieci minuti e non riesce assolutamente a superarlo, mentre c'è anche Man mano, che è sempre vicinissimo, adesso è appaiato a... Giuseppe Napolitano, anzi no, è uscito, ha dovuto alzare il piede e alleggerire, Napolitano si è ripreso la posizione, stiamo parlando della sesta posizione, attenzione, man mano si fa vedere all'interno, giusto negli specchietti per dire, guarda che sono qua. Oh, Attenzione, Napolitano, mentre riprendevamo la linea, ha dovuto cedere il passo a Daniele Man mano per un errore, vediamo se ha la possibilità di contrattaccare. lottano per la sesta posizione, ricordiamo, mentre Cortese, attenzione perché si ferma il box, lo stiamo guardando in questo momento qua, decisione di fermarsi il box. Ed ha sbagliato E' dato lungo Cortese Che è successo? Attenzione Ninci all'interno su man mano Vediamo lo staccatone Si allarga man mano E Ninci Perentoriamente Va a prendersi la quinta posizione A prendersi qualche punto in più Quindi bellissima azione Di Fabrizio Ninci Elia Miscurini Dovrà lasciare sicuramente spazio Qua attenzione Man mano tocca Ninci all'interno Che voleva rispondere eh, A Ninci Ma riesce a farsi strada Tranquillamente Fabrizio eh... Alessandro Pontecorvi Insomma Pontecorvi sta facendo comunque delle belle cose eh? Eh, Giuseppe Perrone è tredicesimo Quindi già vedi così eh, Chi capitalizza di più è la squadra di Nietzsche, di Nietzsche Rispetto a Daniele Poli che è arrivato prima Quindi aspettiamo con ansia questi 40 secondi ormai Che mancano al, alla partenza della seconda manche Siamo praticamente prontissimi a gara 2 Sono partiti in questo momento Mamma mia bomba spettacolare comunque questa questa inquadratura eh, in Quaios, lì davanti, due francesi in prima e in terza posizione. Attenzione perché bisogna mantenerla. Questa posizione qui, eh. attenzione. Parco uh, un po' largo, vediamo se la recupera. Marco Mirandinovic insegue, attenzione, velocissimo. Sono ancora lì davanti. Mamma mia che hanno fatto i francesi qua se la, si, si Stanno facendo lamplain, Mentre le grottaglie in quarta posizione Vediamo Ninci Ninci in ottava posizione Attenzione perché qui può andare a guadagnare tantissimi punti Rispetto a un Daniele Poli Attenzione Mentre Marco Polo si è fatto superare da Johan Doriac Andiamo lì davanti che se lo meritano comunque i ragazzi In alta classifica Marco Polo all'inseguimento di Johan Doriac Eccolo qua Compagni di squadra Qui si devono tirare assolutamente i due Non devono fare i pazzi, mentre Milandinovic perde un pelino di terreno e Elia Miscurini si è guadagnato la quarta posizione sulle grottaglie che sicuramente avrà fatto un errore perché Francesco Di Fiore si è preso anche la quinta posizione Marco Polo all'attacco di Johan Doriac. attenzione se fanno lotta tra di loro non va bene, devono pensare squadra devono pensare squadra, quello che non hanno capito non importa arrivare primi ma portare il massimo dei punti, quindi sarebbe bene tirarsi invece quasi si fanno le staccate tra di loro e che alla fine non porteranno beneficio alla squadra, E questo che devono capire, ma bisogna portare. La casa sapendo che Miscurini ha superato Milandinovic e sì. si trova in terza posizione. E agguerritissimo eh, all'attacco di Ioan eh, Doriak. Mentre Marco Polo ha preso un pedino in largo. E Elia Miscurini è veramente eh, sente ormai l'odore degli scarichi di Ioan Doriak, il francese che non ha fatto vedere tanta continuità. Eccole qua le telecamere TV per vedere Ninci si fa vedere Daniele Poli cerca di, di eh, approfittarne Eccolo qua vediamo All'interno se la prende Ninci la posizione Se la prende e anche Daniele Poli se la prende Milandinovic cede subito immediatamente Istantaneamente la posizione al compagno di squadra Perché sa che ne ha di più Mentre Marco Polo e Joandoriac E la coppia francese Qui davanti la fab da padrona 41 di Miscurini Che esce fuori in questo momento Incredibile no. Fuori e Micci lo prende a bomba E Poli anche Quindi Miscolini in quinta posizione In in terza posizione Incredibile Miscolini Ma che mi combini Che mi combini Miscolini Non ci credo Aveva fatto un ruimontone mostruoso E ancora una volta esce fuori E perde la posizione E va a prendere Daniele Poli e Fabrizio Nici Adesso caro Miscolini Attenzione perché Daniele Poli Veramente vicinissimo a Fabrizio Nici Lo vediamo dall'interno qui Mamma mia Incredibile, signori, che bella gara qui davanti che ci stanno offrendo. Mentre Misculini è ancora vicino a Gianluigi Cortese, che è rimontato in sesta posizione. Li vediamo qui uno dietro l'altro, anche lui dietro. A Francesco Palebiacco, risalito in quinta posizione. Si stanno ristabilendo gli ordini di, eh, diciamo, della partenza di gara 1 in questo momento. Eccolo qua, attaccatissimo. Rimaniamo qui sulle inquadrature, su, proprio su Ninci, per vedere quello che succede. I tre sono ormai attaccati. Mentre Marco Polo ha rallentato vistosamente. Veramente vistosamente. Ed è molto vicino, vediamo, forse lo vuole far tirare Attenzione, Daniele Poli all'interno su Fabrizio Ricci Che cerca di difendersi Mamma mia che attacco di Daniele Poli, incredibile Mamma mia, si toccano i tre Attenzione, ancora incidente, non ci credo, Linci no, è stato toccato no. Ma Daniele man mano che aveva fatto vedere tantissimo Fuori man mano e perde la posizione E Michael Mariani mm. si va a prendere la tredicesima In questo momento, mentre Luca Laudato Ancora sempre vicino a Giuseppe Perrore Importante qui la lotta per i punti perché lì davanti Fabrizio Ricci e Daniele Poli stanno uh, Attenzione man mano, è uscito fuori man mano ti uh. ma il prossimo appuntamento dov'è? allora il prossimo è il Gran Premio d'Austria Salzburg, ah, è il Salzburg nel 2019 è un... il 4 gennaio esatto. del 2019 vorrei ringraziare assolutamente eh, tutti i piloti questa sera che hanno partecipato che han, ci hanno offerto questo spettacolo io signori eh, vi do appuntamento quindi al 4 gennaio alle 21 ecco la classifica da Fabrizio e da Luca, Luca, Lazzarato, Luca Lazzarato un grande auguro a tutti quanti di un buon Natale un esatto. felice anno nuovo Bu buon Natale, felice anno nuovo, buone feste ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao